Ciao a tutti oggi prepareremo lo scrub per il corpo. Il tempo di preparazione della ricetta è di due minuti circa. Gli ingredienti sono sale grosso, buccia d'arancia, aroma d'arancia, olio, bicarbonato. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la buccia dell'arancia. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 8. Unitiamo sul fondo del boccale la buccia dell'agrume. Aggiungiamo il sale grosso, il bicarbonato, l'aroma d'arancia e l'olio. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità spiga a questo punto chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 8. Lo scrub per il corpo è pronto. faccio vedere la consistenza. Ovviamente è granuloso. Trasferiamoli in un barattolo con chiusura ermetica. Scrub per il corpo. Si conserva in barattoli con chiusura ermetica per un mese. Grazie e alla prossima ricetta.